Due semplici domande. La prima, che cosa è successo in questo incontro? È successo qualcosa di tremendo. Però che non vi dico. Giusto pastore? Qualcosa la puoi dire, perché ho fatto nel tuo corpo. Sono delle esperienze, credetemi, che ogni essere umano mi dovrebbe assaporare gustare, vedere, provare e credere. Amen. Perché con il credo possiamo spostare le montagne. Con il credo si vive in un modo molto differente di quando siamo nel mondo. Vi dico del mondo perché prima anche io facevo parte del mondo. Voi mi dite, ma perché oggi tu di chi fai parte? Io oggi posso dire che faccio parte della famiglia di Dio. Amen. Faccio parte di Cristo Gesù. Amen. Colui che è morto ed è risorto per me Amen. e che lo può fare anche per te. Cosa vorresti dire alla tua famiglia adesso? Che sei uscito dall'incontro. Alla mia famiglia vorrei dire di assaporare l'esperienza. Perché soltanto nel vivere e nel essere presenti si riesce a comprendere certe cose. Al di fuori di quando non si vive delle esperienze non, non, non si riesce a poter capire. Allora io ti dico oggi a mia moglie, a mia figlia, che sono qui presenti, perlomeno loro, perché io ho una famiglia abbastanza numerosa. Vorrei mettermi in, in piedi, per favore? A me! A me! nei confronti dei miei figli perché loro sono ancora piccoli ed è giusto che noi li cerchiamo di inculcare la giusta strada perché un padre vuole il meglio di un così come anche Cristo vuole il meglio di ognuno di noi io dico Cristo mi ha dato il meglio in questi due giorni e in questi due giorni che mi ha dato il meglio a me io lo voglio trasmettere alla mia famiglia Amen, amen. spesso si pensa che gli uomini non piangono, okay. però in questi giorni abbiamo visto che gli uomini si piangono <ride> e anche tanto piangono di gioia perché il Signore tocca i nostri cuori. E daremo spazio per quelli che sono nella nostra chiesa per domenica prossima, perché ne vedono tanti che vengono da fuori e quindi vogliamo sentire qualcosa anche da Thomas? <ride> Thomas, che cosa ha fatto il Signore con te in questo inculto? Allora voglio iniziare dicendo sta cosa Dio è buono Amen. Dio è buono Amen. Non ci sento bene Dio è buono È da stamattina che tengo questo pensiero nel cuore Che nella parola di Dio ci sta scritto che noi siamo le sue pupille Amén questo che vuol dire? Che quando sta entrando qualcosa nei nostri occhi ci sta sempre quella palpebra che ci vuole, uh, ci vuole fare da rifugio, ci vuole, ci vuole far sì che non, uh, che non ci accada nulla. Io in questi tre giorni posso dire che Dio uh, mi sta accompagnando dalla nascita, come ci è stato spiegato e come già io pensavo. E, e Dio mi ha preservato nel corso da, della vita in, da tante cose, Ecco perché Dio nella Bibbia dice che noi siamo la pupilla dei suoi occhi E Dio è colui che vuole farci da rifugio Vuole amarci, vuole benedirci Solo se noi lo crediamo Io questa sera posso dire ad ognuno di noi Dio vi sta aspettando Alle persone che non lo conoscono ancora Io vi dico Dio sta a braccia aperte Dio sta a braccia aperte aspettando ognuno di noi per farti sentire amato sì ma anche tu hai la tua famiglia qua quindi voglio invitare anche Andorella non che ti nascondi vieni avanti Ti è messo all'ultimo posto pensando che io non la venivo e ti voglio fare la stessa domanda che cosa vuoi dire dopo questo incontro? che cosa vuoi dire a tua moglie? che l'hanno mutata? Amen. Eh, che, che è una benedizione che Dio ha messo sul, sul mio cammino e quando è vero quando nella Bibbia troviamo scritto che la donna è l'aiuto convenevole del mondo io posso dire che lei è il mio completamento Amen. E, ci sta una frase che viene detta in un film non lo so se è stato detto pure in questi giorni mi viene in mente questa cosa che noi siamo due angeli io tengo l'ala destra e lei tiene l'ala sinistra per volare teniamo bisogno di essere abbracciati come è l'incontro? tremendo! Amen, è stato tremendo in tutti i sensi pensate che abbiamo avuto anche pastori che sono venuti all'incontro noi pensiamo che magari i pastori non hanno mai bisogno Soltanto i fedeli hanno bisogno, invece no. Ci rendiamo conto che anche come pastori abbiamo bisogno. Se voi invitare la pastora Concetta a venire avanti, anche lei ci deve Sorella Concetta, cosa ha fa fatto Dio per te in questo incontro? Cosa? ha fatto in questi giorni per me cose meravigliose e voglio dirvi che Dio è reale, Dio è vivente e voglio dirvi di credere in questo Dio, noi come genitori dobbiamo lasciare un'eredità chi ha la possibilità di dare case, soldi, io non ho né case né soldi, però come eredità a mia figlia, a mio genere, ai miei nipoti uh, voglio lasciare l'eredità la del Signore, della vita eterna è che Dio è grande e potente e che loro non lo devono mai lasciare per qualunque situazione possono succedere. E voglio darvi la mia testimonianza in pochi minuti. Eh, è vero che siamo pastori, è vero che siamo credenti, però Dio mi ha dato un marito meraviglioso. Amen. Dove avanti, marito è un marito che mi sa sostenere un marito che mi capisce un marito che mi sa trattare in qualunque momento delle situazioni tristi e con tutto questo io avevo bisogno di conoscere una verità della mia vita da quando ero piccola ci stavo qualche situazione in che io non riuscivo mai a comprendere dicevo come è possibile Pure ho conosciuto il Signore però c'è qualcosa in me che non conosce c'è qualcosa in me che non, non riesco a comprendere ho sempre pregato e il Signore sappiamo che è un Dio che risponde, sappiamo che è un Dio che parla. Per coloro che non sono convertiti forse è una novità, diciamo come Dio parla, Dio parla. E Dio mi diceva sempre sappi aspettare perché io ti visiterò. Sappi aspettare perché tu conoscerai la verità. Però è passato molto tempo, molti anni e in questi giorni quando siamo stati invitati a questo incontro io ho lottato, ho lottato molto perché non volevo venire Dicevo sono le solite preghiere, i soliti incontri ma che ci vado a fare però sono andato in chiesa e ho pregato una mezza giornata e lui mi ha invogliato e dice vai a pregare per Dio che ti dice e il Signore mi rispose se devi andare a pregare da Vincenzo, perché là io ti visiterò e allora io ti disse andiamo siamo venuti qua e Dio mi ha visitato ieri il Signore veramente mi ha visitato perché quando siamo stati in preghiera con le sorelle la prima preghiera si è fatta io non mi sono fatto pregare perché stavo triste, stavo turbata, stavo nervoso con me stessa dicevo non mi faccio pregare sono sempre le stesse cose però dopo, dopo un'altra sessione abbiamo fatto e ci sono state le preghiere della donna Sunamita ho detto al ah, pastore assondita facciamoci pregare anche lui e quando mi hanno pregato a me la sorella il pastore Jenny il signore mi ha visitato mi ha detto tutto quello che io avevo bisogno i miei segreti l'ha rivelata a lei che lei non mi conosce quindi lei non sapeva io di che cosa avevo bisogno lei non sa io da do dove vengo e io non so lei chi è e quindi il signore quando ci siamo avvicinati lei mi ha detto tutto quello che io volevo da anni dal Signore: ha detto tu così, così, così, così, così. E disse finalmente mi ha risposto. Alleluia. E quindi io voglio dire a qualcuno che sta aspettando una risposta da Dio: non ti sconfortare, vai avanti, sappi aspettare, ma stai davanti a Dio con fede e fiducia perché Dio ti visiterà perché Dio ti risponderà ai tuoi dubbi, ai tuoi desideri perché Dio è grande e potente l'ha fatto con me, mi ha cambiato io so oggi che sono io voglio dirvi questo sabato facciamo 45 anni di matrimonio Amen. e io voglio dirvi anche la mia età forse qualcuno si può meravigliare di quanti anni ho ho 70 Anni. Oh, e quindi Dio ha detto con te non ho finito, tu devi ancora camminare con me. E l'ha detto proprio, proprio di lei. Allora. E quindi io so che se io dico insieme al Signore, tu a Mosella ha chiamato 80 anni, io non lo so quindi tu hai ancora 10 anni, tu mi devi chiamare. E il Signore per lei ha detto Dio non ha finito con te, tu camminerai ancora per lui. Amen. Quindi voglio incoraggiare le persone che cercano il Signore, cercalo, non distangare, sappi aspettare perché Dio ti visiterà amen amen, amen, amen. alleluia grazie a Dio, Dio, Dio. Com'è l'incontro anche per te, che è successo in questo incontro? Okay. io veramente sono contento perché non ho mai durante la mia vita spirituale non è successo mai un ritiro spirituale e posso dire che veramente abbiamo toccato la gloria. Amen. Amen. Amen. Amen. <ride> abbiamo visto veramente questi servitori di Dio e quello che mi ha toccato a me è quest'umiltà, questo servizio che, che loro hanno avuto verso di noi. Ecco perché io voglio dire che Dio vi benedica grandemente. Amen. Ci avete trasmesso qualche cosa di speciale e quello che voi ci avete trasmesso noi lo porteremo nel nostro cuore, lo porteremo agli altri, ecco perché è successo qualche cosa di speciale, di potente, ecco perché un vento nuovo dello Spirito, vogliamo fare un applauso al Spirito, Immaginiamo un poco il giorno della Pentecoste, ecco come lo Spirito Santo scendeva su tutte le persone, ecco perché Dio vuole fare cose grandi, Dio vuole mandare l'ultima pioggia e sono sicuro che Dio in ognuno di noi, ecco perché la Bibbia dice quelli che sperano nell'eterno, acquistano nuove forze Amen. e Amen. si alzano a volo come l'aquila e noi certamente il Signore farà grande cose in ognuno di noi vi voglio incoraggiare vi voglio esortare che Dio ecco non finirà mai Lui, lui ha preparato cose meravigliose Valeria. per ognuno di noi per e dire, lo vogliamo ringraziare testimonianze e altre ne faremo domenica prossima perché è anche giusto che tutti quelli che sono di questa chiesa che hanno fatto un'esperienza la possono testimoniare però un'ultima persona io la devo chiamare la prossima settimana sì. voglio chiamare Ciro eh. al pastore Ciro Piccolo a venire avanti hey. che, che ha fatto è Dio per te in questo incontro? tante situazioni difficili, momenti di forte tensione, momenti di travaglio e momenti di sofferenza totale. E, e in questo giorno io cercavo la faccia del Signore, ma cercavo con tutto me stesso, pur sapendo che Satana mi attaccava violentemente. Mi non lo sa, so, ma io ho passato delle nottate? Che non mi dicano non mi immagino. Sono stata attaccata fisicamente da Satana. Però una cosa, io ho cercato l'Eterno. Quella cosa me l'ha dato. Io avevo bisogno di restaurazione. Amen. Si parla tanto della Chiesa e della restaurazione, ma prima di parlare di chiesa, noi dobbiamo restaurare i nostri cuori. Dobbiamo sanare perché non possiamo andare a proclamare l'Evangelo senza avere pace nel cuore. Noi pastori siamo quelli in prima linea e siamo attaccati violentemente e non siamo immuni da tante cose brutte, da tante situazioni difficili, ma siamo certi che in Cristo e Gesù siamo più che vincitori. Dovevo fare una cosa molto forte che tante volte non sentite dai pastori si fa, perché sono un pastore non posso farlo io ho confessato il mio peccato a Dio mi sono fatta amante, non ho detto sono un pastore mi ho detto sono un figlio restaurato servo di Dio pronto a tutto e adesso il mio cuore è libero nel nome di Gesù Cristo adesso si rincomincia con le buone intenzioni L'attacco è stato violente perché, e perché, perché, perché era un momento difficile, ma io ringrazio Dio e benedico l'Eterno perché non solo ha restaurato il mio cuore, ma mi ha fatto capire una cosa importante, quanto sono importanti i miei figli. signore mm -hmm. mm -hmm. Signore ha resuscitato e vuole resuscitare nei nostri cuori se noi glielo permettiamo. Questi giorni come, ha detto, come, abbiamo detto, come abbiamo detto ognuno di noi, sono stati giorni di restaurazione. Signore ha restaurato ognuno di noi, ha, ha guarito le nostre ferite interiori. È un tempo nuovo per ognuno di noi. Quello che voglio dire sono pronto per la nuova. Allora, eh, alleluia. Eh, alleluia. Allora invitiamo anche una persona di questa chiesa alleluia, alleluia, alleluia. Una persona speciale alleluia. Sapete, pochi hanno il privilegio alleluia. Di avere parenti nella chiesa alleluia. Però io veramente posso dire che sono privilegiato perché ho un padre speciale Amén veramente un onore per me poter essere suo figlio perché ho tanto imparato da lui spesso quando predico dico tante cose che lui mi ha insegnato nella vita normale, nella vita quotidiana è veramente un grande onore poter avere il padre nella nostra chiesa quindi faccio la stessa domanda che cosa ha fatto Dio per te in questo incontro? Io in questi giorni ho avuto un cambio, una conversione totale. Forse perché il eh, Signore il Signore mi ha preparato. Per questo. Come sapete. Lo alleluia. Amen, alleluia. Forza. E che cavolo? Quella di Dio Perché? Perché? Questo. Perché? Perché? Perché? tanti Perché? È successo questo. Il eh, signore in questi giorni io non volevo venire in questo incontro questa. non volevo Perché? ero triste ma ho pregato il eh, signore mi ha detto di venire. In questi giorni io sono stato chiesa. Ha trasformato la, cioè le mie tristezze in gioia. Thou, che tutto quello che il Signore fa è uno scopo. E questo è lo scopo. Cioè il Signore eh, ha fatto sì che io cambiassi completamente il mio sistema di vita. Amen. E come? Detto, ha detto il pastore, dice tu sarai un pilastro, amen, per amen. questo è chiesto. Amen. Amen. cosa proprio che io sono rimasto, sono stato meravigliato di questa cosa perché ho sentito proprio la presenza sua cioè praticamente mi ha fatto capire tante cose che io non, non capivo mi ha fatto vedere tante cose come il fatto della, della canzone di prima apre i miei occhi perché ero cieco il, il Signore mi ha tolto le belle, mi ha fatto vedere e la sensazione che ho avuto Sapete quando uno ha sede e in quel momento uh, vende dissetato, cioè quella sensazione avuto che avevo sede e sono stato dissetato. Avevo fame e, e, e, ho, e ho mangiato, ci cioè, ha sacetato. Questo è stato Dio. Dio riempie il cuore di gioia, di, di, è meraviglioso quello che ho sentito a quell'interno veramente io sono, cioè, sono cambiato ero un, cioè, un, uo, un ometto nuovo cioè, perché sono piccolo quindi dal momento vecchio sono diventato un ometto nuovo e voglio ancora di più imparare infatti questa è, la scuola di leader là è una cosa fantastica perché eh, e anche per acculturarci un po', no? Pure per, per evangelizzare Se una persona dobbiamo dare delle risposte Le dobbiamo dare bene E questa è un'occasione un proprio per uh, spiegare Per far capire che, che Dio è grande Che veramente Dio è meraviglioso È un padre che aspetta Cioè, sta sempre via ad abbracciarci Amen. Cioè, e questo mi, mi ha fatto capire Che lui ci aspetta quando siamo pronti tu ci abbraccia e ci fa trovare il meglio del meglio. Amen. Amen. Amen. Amen. Questo è stato, veramente è stato, in questi incontri dovete andare perché è una cosa meravigliosa, veramente fa capire tante cose. Amen. E io mi sento proprio bene, mi sento veramente eh, leggero perché avevo tan, tanto peso addosso, Dio me l'ha tolto. Amen. Gloria a Dio Grazie Nel nome di Gesù Amen. Amen. Che vuoi dire Alla tua compagna Alla tua futura famiglia ah. Eh Ti sei parlato sulla famiglia no? Sì eh. Voglio dire che eh, Dobbiamo continuare il nostro legame Perché eh, È la nostra forza Questo facendo capire Dio Amen. che la nostra forza, il nostro legame è essere uniti e questa è la famiglia la, questo spiega Dio che è importante, la famiglia perché la famiglia è il, il, il nucleo di tutto Amen. di tutto il mondo Amen. perché Dio ha creato il mondo proprio per questo scopo Amen. per la famiglia Amen. allora se io e Maria ci vogliamo bene in ogni cosa, pure nelle, nelle, nelle giornate brutte, siamo sempre uniti, questa è la forza, allora è l'amore, praticamente Dio è amore, e, e avere l'amore nella famiglia è una cosa fondamentale perché eh, se nella famiglia c'è amore, dopo c'è tutto. Amen. e si va avanti anche nelle sofferenze e nelle diciamo, nelle, quando succedono le tempeste su, superiamo tutto Amen. con l'amore perciò Dio è amore Amen. Amen. Amen. Allora, Maria viene avanti Maria che cosa ha fatto Dio per te in questi tre giorni? allora io in poche parole dico soltanto che sono più sintetica cioè sono di poche parole però posso dire che ha cambiato tanto ha cambiato molto in me io non volevo proprio venire a questo quest incontro perché pensavo solo come facciamo non possiamo dare questo, non possiamo fare quello, non possiamo fare quest'altro c'è il lavoro, il negozio, come facciamo poi dopo come devo dire, è, è cambiato tutto, è cambiato tutto perché abbiamo visto quello che noi potevamo fare, è stato, abbiamo fatto una chiusura di un negozio perché noi sappiamo che anche se chiudiamo e dopo il Signore ci, ci ricompenserà in altri modi, io sono venuta qui, sono venuta sempre con un, un po' d'ansia, un po' di paura, però poi... Non posso spiegare tutte le cose perché è una cosa di indescrivibile, perché è una cosa che si deve provare per okay. sapere. Okay. Okay. Si deve veramente provare e, e io dico chi non è stato lì di farlo perché è veramente una cosa di incredibile. Okay. E dico anche che se si rifarebbe di nuovo, io okay. lo rifarei, lo rifarei di nuovo perché a me si deve cambiare ancora tanto, tanto, tanto, tanto, tanto, tanto. Okay. E do sempre gloria a Dio e ripeto sempre andateci se ci sta un'altra occasione andateci eh, mi chiede che voglio dire che il nostro futuro si compenserà piano piano si apriranno tutte le porte che il Signore ci, ci fa capire di aprire che avremo Allmatik. belle e cose brutte però si aggiusteranno e si risolveranno insieme a Maria che ci racconterà il Signore che cosa ha fatto per lei in questi tre giorni questo è stato un incontro particolare Posso ringraziare Dio perché mi ha dato questa occasione. Ci sono stati tanti impedimenti, per venire tanti, però è balsa la vino perché veramente gli ho potuto vedere ancora di più. Um, io conoscevo già Dio, avevo anche una certa confidenza, però quello dell'incontro è stato ancora più profondo, perché Dio è di più noi purtroppo Dio lo vogliamo fare piccolo lo vogliamo fare a nostra misura ma non è a nostra misura Dio è infinitamente grande e ti dà centomila volte di più e, e quello che a me è successo è che um, al di là del fatto che sono uscite ancora altre cose perché poi noi, Dio con noi non è che lavora tutto subito Dio lavora a livelli quindi noi, pian piano, pian piano, pian piano, Dio ci ristabilisce completamente e quindi magari se ci sono problemi, se ci sono dei pesi, delle sofferenze, Dio pian mano ci, ci aiuta. Quindi comunque è un processo, un percorso che noi facciamo, quindi non potremmo mai considerarci arrivati, mai, mai. E veramente posso dire che Dio è andato ancora di più in profondità con me, ha lavorato ancora più in profondità. E io lo ringrazio perché veramente, veramente ha fatto qualcosa di meraviglioso e, e l'ho sentito in modo molto profondo. Non posso spiegare perché, cioè, non ci sono parole per descrivere quello che Dio ha fatto con me in questo incontro, ma è impossibile, cioè, appunto, come si diceva prima, più di dire dovete farlo perché è, è un'esperienza unica, però. Eh, ho, ho avuto cose indescrivibili che umanamente non si possono descrivere e quando scende il regno di Dio è così quando scende il regno di Dio è così perché umanamente il regno di Dio non si può descrivere assolutamente quindi è, è un incontro importante e necessario da fare per un cambiamento per, per fare quello che Dio ci ha chiamato a fare allora, innanzitutto io ringrazio Dio perché mi ha dato la mia famiglia Allora, io a um, fine qualche anno fa non riconoscevo la mia famiglia, dico la verità Però Dio è buono, molto buono E veramente mi ha dato una persona vicina meravigliosa Mio marito è meraviglioso Veramente si è dato tanto, mi ha dato l'opportunità di fare questo incontro, siamo tutti i figli miei, <ride> i nostri, senza lamentarsi, anzi veramente è un amore e veramente lo ringrazio perché è un dono di Dio, veramente questo è un dono di Dio. Mamma marito Amen. e i miei figli. Veramente meraviglioso. <ride> Amen. Alleluia. Valentina ci racconterà che cosa lei ha fatto in questi tre giorni eh? a allora, me. Niente, come tanti fratelli e sorelli io sono stata invitata da tutto, sia dalla famiglia, sia da tante, tante cose. Però io comunque ho combattuto, ho detto io devo venire a questi muri, perché io devo fare queste esperienze, e mi sono contenta di aver fatto queste esperienze le dispiace sono di una cosa che altre persone che ci molto molte che non sono potute venire e si sono perse qualcosa che è indescrivibile perché io penso che ognuno di noi in quei tre giorni ha avuto la sua esperienza e non sappiamo neanche decidere. innanzitutto io una cosa che domenica quando ci siamo andati tutti di qua abbiamo pianto tutto io per due o tre giorni ho camminato perché io stavo piena di spirito non lo so quella gioia che mi ha dato questo incontro comunque quello che farò che questa era la mia testimonianza che la prossima volta anzi quando ci sarà il prossimo incontro perché ci sarà io quando più persone posso portare perché è un'esperienza che io non la dimenticherò mai e mi dispiaciuto per mio marito che non è venuto venire ma il prossimo incontro ci sarà anche perché il Signore mi ha dato tanto in quei tre giorni Ho conoscevo il Signore però in quei tre giorni io non lo so descrivere no, ognuno dico, ha della sua esperienza questa è e io ringrazio il Signore che mi ha fatto fare questo incontro. Grazie. Amen. La mia famiglia questa, è questa, mi viene che Mie, sono contento di loro, di questa famiglia che ci sta tanto amore, tanta gioia. E ringrazio il Signore di essere qua, in questa famiglia. Amen. Amen. Amen. Amen.